Vedremo in questo video un esempio di ricerca fatta in PubMed sul seguente argomento. I nutraceutici possono rallentare la progressione del morbo di Parkinson. Cominciamo ad individuare i concetti base della ricerca. La malattia di Parkinson, vista sotto l'aspetto della prevenzione e della terapia mediante dieta o comunque eh, supplementi eh, all'alimentazione, e i In questo caso bisognerà stare molto attenti ai sinonimi. Andiamo in PubMed. In PubMed dovremo cominciare la ricerca dal Mesh database per individuare i termini migliori da utilizzare. La terapia di Parkinson viene verrà vista sotto l'aspetto della terapia mediante dieta e della prevenzione e controllo. Individuati questi eh, termini, inviamo il termine alla search box. Proviamo ora a cercare i nutraceutici. Vediamo che il termine nutraceutical viene riportato a Dietary Supplements in questo caso il termine Dietary Supplements comprende tutti questi sinonimi potremmo quindi evitare di cercare contemporaneamente con tutti questi eh, sinonimi questo termine comprende anche queste sottocategorie lo esploderemo quindi eh, per comprendere tutte queste categorie. Aggiungiamo quindi il termine alla search box con il booleano AND e lanciamo la ricerca in PubMed. Abbiamo trovato 28 risultati che possono essere ulteriormente filtrati. Possiamo provare eh, ad ampliare questa ricerca senza utilizzare i termini Mesh per comprendere quindi anche quei eh, record nuovissimi che ancora eh, non sono stati completati con i termini MESH. Andiamo in ricerca avanzata e riinseriamo in tutti i campi i termini che avevamo individuato precedentemente. La ricerca è sicuramente più ampia e andrà quindi filtrata, prendendo in considerazione per esempio solo gli articoli recenti. In questo caso eh, troveremo eh, sicuramente risultati che non sono stati individuati con la ricerca precedente, anche se la ricerca eh, può essere più faticosa da gestire essendo più eh, corposa. Si può fare anche un altro tentativo. Sempre nella ricerca avanzata possiamo inserire la terapia di Parkinson insieme alle vitamine. In questo caso otterremo una ricerca anche qui molto corposa che può essere ulteriormente eh, filtrata sicuramente meno specifica, ma che potrebbe contenere risultati interessanti.